salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi sto portando in una località incredibile e unica al mondo eh, che tutti gli anni attira milioni di visitatori e la località è Matera o meglio i sassi di Matera eh, questa località veramente unica che è diventata patrimonio dell'UNESCO che eh, oggi vi farò vedere da vicino e in maniera immersiva. Sì, perché non si può volare con nessun drone, infatti non li ho portati, ma ho portato Insta360. Quindi vi farò eh, un tour praticamente a 360 gradi, come se foste voi a Matera. Quindi secondo me eh, riuscirò a trasmettervi eh, qualcosa di incredibile. Eh, quindi, detto tutto questo, direi di non perdere altro tempo e continuiamo questo viaggio di circa un'ora di macchina verso i sassi di Matera. Perfetto, siamo arrivati a Matera, abbiamo parcheggiato, adesso abbiamo l'appuntamento fra circa un'ora eh, con il servizio eh, Apecar, cioè questo servizio che viene fornito ovviamente pagando in cui viene data la possibilità di fare il giro eh, di Matera vecchia appunto nei sassi a bordo di queste Apecar. Eh, il prezzo è di circa eh, 80 euro per tre persone e abbiamo scelto il giro quello più lungo, c'è cioè la possibilità di un giro un po' più corto e un po' più lungo, questo qua più lungo durerà circa 70 minuti e eh, chi guida l'Apecar poi ci darà anche delle nozioni appunto riguardante eh, Matera Vecchia. Ma questo poi lo scopriremo quando saliremo a bordo. Quindi adesso non ci resta che aspettare. In attesa del tour un po' di fresco. Vale. Allora, ah, eh. a Matera, Grazie. Quella è la prima volta, giusto? Sì. Ora vi spiego un po' faremo, visto il un giro lungo sarà molto più approfondito. Adesso prima di accedere giù nei sassi, questa è la zona qua dove partiamo è il centro storico, perché per noi sono due cose diverse. Questa è la parte 7-800 di Madera, cioè tutta la zona lunga dopo i sassi. Ora andremo prima però, in cattedrale, piazza Romo, che non è altro che il punto più alto dei sassi. Voi avete già un giro da soli o siete appena arrivati? No, sono appena no, arrivati. Siamo ah, ah, ok, quindi andiamo lì su adesso. Cazzo noi ci si chiama Civita, e Civita si vuol dire C'erano le prime case dei sassi, sono nate dall'alto, dal duomo, e poi sono scesi giù formando queste due grosse vallate, che sono i due rioni dei sassi, si chiamano sassi, balisano e caveoso. Quando ci lì all'interno vi spiegherò, perché si chiamano così, era differente. Adesso nemmeno come in alto, E così è iniziata la nostra giornata ai sassi di Matera. La prima tappa la facciamo alla cattedrale di Matera. Qui a Matera ci sono oltre 200 chiese tra rupestri e non. Si fa il ticket di un euro per entrare nella cattedrale. Antonio, autista e proprietario dell'Ape Calessino, è un ottimo cicerone. Dicevo, siamo finalmente nel Sassi, c'è questo è il primo quartiere, il Parisano. Perché si chiama Sasso Parisano? Perché è appunto riporta per città di Pari. Poi faremo tutto le lazioni all'interno e rivediamo poi dall'altro lato, qui c'è l'altro quartiere di Sassi, si chiama Sasso Caveoso. Quello lì ha la forma no. di un anfiteatro romano e quindi il latino cavea, cave, arte e caveoso. Ora come avete visto, i sassi sono case? Eh? Perché per noi sasso significa casa scavata. Quindi, anche se quelle case lì adesso, guardandole sembrano tutte costruite, quello che vedete fuori, il muro esterno, è soltanto l'anticamera della casa: è un 25-30% massimo. Ah, ok. Quando ci va all'interno di quella casa, ce l'ha fatta scavata e lo vedremo quando vi porterò alla casa grotta Ora, questo materiale qui, che non siamo riuscito a scavare, è questo. Nello che mi ha amici erano contenti, il materiale di sassi. Okay. Però il termine tecnico di questo materiale, questa è roccia calcarenica calcare di arenare il sì, Lo vedete perché la salvi? Vedete qua, perché questo è importante <ride> Conchiglie fossili, ah, sì. conchiglie fossili, sì. conchiglie fossili, quello sì. che c'è nella sabbia. Sapete perché? Perché qua a milioni anni fa c'era il mare, eh, sì. guarda, è impressionante. Eh? Ora quella parte lì però non dovete mai convertire con i sassi, perché non sono i sassi, eh? quello è il fatto della murgia. L'ho chiamato l'alto piano delle Mugge, che arriva in Puglia, quindi arriva in un'altra regione non solo i sassi di Matera, sono sassi, sempre in casa, eh? diciamo i sassi perché per non è sempre il paliziano, io ti diciamo i sassi, ah, sì. e noi diamo un quartiere, il sasso per e il secondo quartiere, il sasso okay. cavioloso. Okay. Girare con l'ape calessino tra le stradine di Matera è qualcosa veramente di emozionante. a doppio suono viene chiamato cucù perché perché fa cucù vedete quel pannello con i film perché il matteo un dei primi film qua nel 1953 sulla lupa pensione c'è una magnane eh, che registra l'attuata The Pression. Eh sì, quello qui. sì. Poi c'è wonder, wonder Woman. Ah, anche quello sta. Andati i Mercadini della Mazzoli, quindi oltre Wonder Woman. Sì, sì, sì, sì. Sì, sì. Ah, vero? Era qua? Sì, sì. Quando c'è quelle piccoline oh. oh. per la mazzo. Sì, quando sono piccolissimo. C'è i meccanini della mazzoli, Io ho visto girato. Cercavo la dis principale ma non ci vuole già avvicinare, che è tutto blindato. Eh sì, certo. Questa eh, è, certo. certo. è terra <ride> bruciata, con Raubova e Giamello Giannini, l'uomo delle stelle, Sergio Castellitto, c'è una volta. Via Loren e Rochelli ci cioè hanno fatto bellissimi. i se sì, sono bellissimi, hanno fatto noi subito il morto. Wow. Ma quando si entra nella casa grotta, tutto si ferma. Perché, qua, all'interno di un ambiente come questo, hanno vissuto fino al 1953: cioè, senza servizi igienici, senza acqua corrente. L'acqua era quella piovana raccolta i servizi igienici una latta cilindrica eh, che poi veniva svuotata e poi tutti si viveva insieme con un'umidità incredibile all'interno di questa grotta. la parte valente interessante è scavata quella giù in fondo, eh. Ah. Qui c'è le croci. quello lì di fronte è lo fronte del sole di Orama. Per noi palazzi in alto e ripresa la in basso, come inizio, sì. Perché quella zona e quella che somiglia di più alla Palestina. In Gerusalemme, bellissimo, eh? Mm -hmm. Ma adesso è tutto del demanio, eh? Però là il Comune di Madeira non farà fare né attività commerciali né abitazioni. Quella che stiamo per andare a vedere adesso è la chiesa Caleosa di San Pietro, mentre tutta questa area, la parte della chiesa e tutto quello che gli sta intorno è stato il set di Wonder Woman. Quello che salta subito all'occhio entrando in questa chiesa è la semplicità, solo sassi e legno. Quando ci si affaccia nei punti panoramici, si potrebbe stare per ore ad ammirare tutta questa meraviglia. Ma passeggiare nei vicoli e salire e scendere dai gradini di questi vicoli qui a Matera è qualcosa di surreale. e ovviamente non può mancare l'acquisto dei souvenir dei sassi di Matera che qua ovviamente sono tutti artigianali no, Grazie Ragazzi, il giro è finito, sono le 21 e stiamo tornando alla macchina è stata una giornata bellissima eh, un sacco di emozioni e tanto tanto spettacolo di questi sassi di Matera veramente un posto incantevole ed è un posto che non avevo mai visto a parte le foto e dal vivo è qualcosa di eccezionale e se tutto questo video immersivo con Insta360 One Air vi è piaciuto e vi sta stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità tante prime voli in FPV spoiler di questa location erano arrivati tantissimi spoiler, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardanti tutti i droni e la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, tutorial o novità. Ciao e al prossimo video!